Ragazzi ogni volta che, dobbiamo, che facciamo una kill dobbiamo utilizzare lo scorecard Speriamo che ci vada bene Nick, Nick hai più persone addosso 103, 103 Nick è morto, Nick è morto, Nick è morto Ok siete in due morti mi sembra giusto Comunque quello che ho colpito io ci ho fatto 103 Quindi ha, sta fatto male è fatto male Ma Ragazzi io non sto capendo dov'è la gente sincero 1,99, 99 che cringe che cringe! No! Un team addosso, raga! È morto! Raga, uh, uno è solo, uno è solo, sta qui. parte che devo fare l'emoticon, devo fare l'emoticon. Ora, raga, ora che vengo rianimato la faccio, state tranquilli. Prova a salire, raga. Comunque ragazzi, noi uh, stiamo registrando questo video con Admis, Salvini, Nick, tra l'altro è Admis che mi ha proposto quest'idea Vi volevo ricordare ragazzi che questi sono tutti i ragazzi con i quali gioco tantissimo in live Ogni sera infatti vi ricordo che alle 21 siamo sul sito Viola per giocare assieme sia a Fortnite sia a Code Warzone Quindi se anche voi volete aggiungervi, vi lascio in descrizione nella sezione live streaming il link dove potete iniziarmi a seguire Ni Nick lo so che gioca col nemico, Nick lo so che gioca col nemico, questo l'avevo compreso qualche game fa Ragazzi attenzione che i bot sono gli esseri più forti sulla faccia della terra, ve lo ricordo. Eh. No, no, si è chiuso. Oh, hanno ributtato, raga! Raga, raga, raga, raga, Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Raga, non sto scherzando, proprio. Ho ributtato. Ma, ma, ma seri, C'è cioè, il team completo. Scusatemi, scusatemi, avete ragione, ho spammato un attimo. Mamma mia, che noia, Sti tipi Meno kill faccio meglio è ragazzi Stillatemi tutte le kill che volete sincero <ride> Cioè ovviamente le kill le faccio Però se me le stillate Io non mi offendo Ma c'è sicuramente qualcun altro dai Infatti stanno qua Sì sì sì sì sì gli ha fatto ghost hit Non so come sia possibile Ho fatto una kill Sono caduto di nuovo Ma Manca l'ultimo Manca l'ultimo Raga tranquilli Easy easy Mi devo fare tutte le cure Perché altrimenti vado così avanti Mi faccio tutte le cure che ho, Perché se avessi avuto anche lo scudo Sarebbe andata Allora raga Scorecard Dita incrociate Sei uh, Il gioco mi sta prendendo in giro Ragazzi Il gioco mi sta seriamente prendendo in giro Mamma mia che panico Io, io, io voglio Voglio giocare Non fatemi finire il video lo sentite il panico ogni volta che facciamo il tentativo, eh? Ed è brillante! Midas non so chi l'ha eliminato, ragazzi, personalmente, non io. Ah, esatto, la Tommy Gun ce l'aveva il nemico, però non so chi ha preso la scheda. No, no, no, anzi, io mi piglio la minigun ora. Lo sapete, raga, io tra Tommy e minigun sono tipo da... Da minigun. Ah, ok, allora, raga, la scheda sta qui, sta qui. E eh, infatti, infatti. Ma io avevo delle pozze piccole, chi le ha rubate? Ani? Ah, le deve dare i nemici Ragazzi dovete sapere che Nick Va è collaborazionista Se lo vedete segnalatelo perché Luigi Oh, Ma che cazzo. C'ha l'ombrello Ma che cos'è Ma sei serio Ma dove è uscito Nick dice doveva essere il mio collega, appunto stavo dicendo ragazzi che Nick è riconosciuto come collaborazionista a livello mondiale Ovviamente si scherza ragazzi, non segnalatelo davvero Ok, allora, allora, vediamo un attimo Sapete cosa sarebbe proprio da Nick? Vabbè non lo faccio perché poi ci vado sotto pure io Vediamo ragazzi, allora, scorecard 6. ci siamo andati vicinissimi uhuh. Panico, a parte come l'ho detto, ok Va bene, va bene Da grande collaborazionista quale Nick sarebbe fare questo? Eh, <ride> capito? <ride> ok, ragazzi, dai, andiamo all'elicottero Che voglio fare un po' di giri Per trovare un po' di gente E perdere questa sfida, ragazzi Insomma, la dobbiamo perdere, dai Ok, ragazzi, vai, vi aspetto all'eli Vi aspetto all'eli Allora, ragazzi Aspettate un attimo Do Voglio incontrare gente Perché sicuramente voglio fare un paio di kill Anche se per ora Diciamo che, che ci è andata bene Che non li abbiamo fatti Ok, gente davanti Ragazzi, Selti, Selti, Selti Ci vede Sono tuoi amici, eh Ok, sta dentro, ragazzi Sta dentro Ma credo sia da solo, sinceramente Oh. Ma faccio proprio cacare oggi. Raga la realtà è che non voglio fare kill. Così non devo lanciare il dado. È tutta una tecnica, è tutta una tecnica. Raga, la mia tecnica è non fare kill Sta funzionando. È tutta una tecnica. Giuro, giuro, giuro. Uh, ah, sua agenzia, ragazzi, ha atterrato sua agenzia. Se vogliamo tornare indietro, ragà. Mica esco di piccoli, no, eh. Buono le sei. Ma non lo so, da quando hanno levato lo skill-based matchmaking, la gente è diminuita drasticamente. Andiamo dai ah, ah, ah, ah, ah ok ok già sparano ragazzi Scendo un attimo di quota Mi metto sul tetto ragazzi mi metto sul tetto Ok qua sotto ragazzi qua sotto Un altro qua di fronte Un altro qua di fronte Una terra Mamma mia Attenzione Nick attenzione Arrivo Nick Ok conferma co Ah interrogo interrogo ragazzi Faccio una cosa un po' folle provo Controllate, controllate No ma è sto tipo, è sto tipo, è sto tipo, è sto tipo, è sto tipo Sta qua raga Non c'ho 20? 20? Ok, io devo fare solo una kill Cioè devo fare solo uno scorecard perché ho fatto solo una kill Vediamo se ce la faccio Ancora il 6! Ma no, che cringe, che panico sta cosa, ma stiamo scherzando No raga, c'è qualcuno che mi sta prendendo in giro C'è qualcuno che mi sta prendendo in giro Seriamente io per sicurezza non voglio controllare Se mi esce un altro 6 però sta, sta diventando ridicola Sta diventando seriamente ridicola Oh oh oh Ah, oh, collaborazionista dammi sto scodone La collaborazionista Ragazzi avete colpi piccoli per caso? Grazie a Nata Tommy per il follow Colpi piccoli Allora colpi cieco te li passo Colpi piccoli me li prendo volentieri ok uh, Ragazzi ci sono delle bende per Antonio Se servono eh Ragà, torniamo, torniamo sull'elicottero, dai, che sta pure la safe. Ragà, tra l'altro io non vorrei far notare, ma è uscito un triplo 6, eh. Non per dire, però qui c'è una presenza un po' particolare in zona. Ma noi non c'entriamo niente, esatto. Qui a Pleasant Park qualcuno? Sembrerebbe di... no. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ragà, scendo al volo, scendete perché questa è... No, era solo, era solo, era un bot. Perché l'ho eliminato io. 10. Uh, panichello. Panichello. No, tu sei calmo, tu sto 7. Basta, questo non deve uscire il 7. Non ne voglio sentir parlare. Ragazzi, pensiamoci. Uscite un 6. Un 6. Un 6 e un 10. Cosa vorrà significare? 6.000... Che cazzo ho detto? Aspettate. 66.610. Da da da. Sì, io stavo laggando, il mio cervello stava laggando. 3x6, 18 più 10, 28. Oh mio dio, ragazzi, un numero qualunque. Come è esploso? No, è morto in tempesta, no. Ma perché? Sì, è probabile, ragazzi, io vedo costruire. Ragazzi, sta là, sta, là, sta là. Ma smettetela di scoppiare in safe. Ma perché? Nemici, sì, vabbè, figurati, è meglio, però, cioè, eh, mi piace lanciare il numero, capito? È divertente, è divertente Raga, non salite troppo in alto vicino a strutture di Nick che potrebbe farvi cadere accidentalmente Te li do io, te li do io, vai, te ne lascio otto, giusto, giusto il caricatore Mi vado a prendere un attimo i due apro, raga, se volete venire con me Opa, A parte che un apro se lo sono preso, un altro, apro se lo sono preso, credo O voi, boh, non lo so, non ho idea Raga, sto a lanciare non per Nick, eh. Nick evita perché... No, no, Nick, Nick, Nick, evita, non c'è bisogno di farci saltare in aria, tranquillo Ok, a posto, a posto Non l'ha preso Nick, va tutto bene, ragazzi Sembra vuoto Sembra vuoto Ora mi trovo un team addosso e muoio Guardate come mi diverto, guardate come mi diverto Allora, teoricamente ci sono due team Cioè, noi E altre due Oh, uh, e eh, vabbè, me lo sono trovato addosso E eh, vabbè, ovviamente, ovviamente, ovviamente, ovviamente, sì Ragazzi, ho tre, raga, ho tre persone, ragazzi, ho tre persone, ragazzi, ho tre persone ah, Ragazzi, la situazione è un po' pericolosa qui, eh, non, non vorrei allarmarvi 27, eh, vabbè, questo sta messo meglio di me Vabbè, sì, ci tocca fai dar, ci tocca fai ragazzi Ah Eh sì, ragazzi, ci tocca per forza fai dare, però attenti alla safe, che la safe qua è un po' particolare Come nel cespuglio c'è qualcuno, ma sei sicuro? Ragazzi, uno l'ho massacrato E eh, allora, ragazzi, sta nel cespuglio, sta nel cespuglio, sta nel cespuglio, state attenti. Una terra, cavolo. Devo... Finché non lo elimino, non devo fare l'Emoticon. Mi, mi rifiuto. Devo farmi i fattacci miei, devo farmi i fattacci miei. Guardate come sto tryhardando per prendermi le kill. Ok quel tipo mi stava guardando da un po' senza spararmi Era probabile che facesse una cosa del genere Ammetto la mia stupidità Guarda come prova a farmi cadere Guarda come prova a farmi cadere Ma mi lasciate stare A parte che que quello l'avranno rianimato Eh no Non l'hanno rianimato Ok Ok devo eliminarlo Cioè devo fare l'emoticon ragazzi Ora la faccio ora la faccio Non Lo so ragazzi ne sono consapevole che mi tocca Ok, devo farla due volte, devo farla due volte Eh sì Eh sì, raga, mo la faccio, mo la faccio Aspettate, entro in safe e la faccio Ah, uh, raga, stanno là, stanno là, eh Attenzione, attenzione Cavolo, ragazzi, la sentite l'ansia Devo farlo due volte, giusto? Se non sbaglio Sì, 4 contro 1. vabbè, raga A faccia del nemico Una, quattro Quattro Un'altra, sette! Noooo.